Adesso parliamo del sistema numerico a base 12, o sistema duodecimale. Prima di cominciare a parlare di questo sistema, parliamo di una filastrocca. Allora, quando andiamo a scuola, o quando siamo piccolini abbiamo intorno ai due anni, incominciamo ad imparare questa filastrocca, che fa in italiano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In giapponese invece fa... Ich, ni, san... Go, Rock, Sitch, H, Q, Giù oppure in inglese fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e così via è una sequenza di nomi che impariamo uno dopo l'altro e che poi impariamo ad associare alle loro corrispondenti quantità nel sistema base 12 invece dobbiamo introdurre due nuovi termini che sono Indicati con due nuovi simboli, non ci fermiamo il 10, ma ci il 10 diventa deck e ha la quantità 10 ha un suo simbolo e anche la quantità che noi adesso chiamiamo come 11 ha un suo simbolo specifico che ho scelto a caso dalla tastiera del computer e che viene denominata, che può essere denominata come L. Quindi in questo caso la filastrocca in inglese sarebbe 1-2-3-4-5-6-7-8-9 deck. L. Successivamente abbiamo uno zero, che non viene più chiamato 10, dove 10 non esiste più come termine che viene sostituito da dec, ma che chiamiamo come do. In questo caso do starebbe per dozzina, infatti abbiamo la prima posizione, la posizione delle unità, mentre la seconda posizione non è più la posizione delle decine, ma è la posizione delle dozzine. Quindi do corrisponde a questa quantità, che nel sistema decimale chiamiamo 12. Tutta la nomenclatura, quindi, del sistema eh, deve avere dei termini differenti. Qui viene riportata una tabella proposta dalla Dozenal Society of America, o DSE, in cui abbiamo, traduco italia in italiano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DEC, L, DO. DO 1, DO 2, DO 3, DO 4, DO 5, DO 6, DO 7, DO 8, DO 9, DO DEC, DO L, 2, DO. 2 do 1, 2 do 2, 2 do 3, 2 do 4, 2 do 5, 2 do 6, 2 do 7, 2 do 8, 2 do 9, 2 do dec, 2 do el, 3 do, e così via, fino ad arrivare a 9 do dec, 9 do el, gro, in questo caso gro è scritto come scritto il nostro 100 nel sistema decimale, ma ha un significato quantitativo differente, abbiamo la posizione dell'unità, abbiamo la posizione delle dozzine e non più delle decine e abbiamo la posizione delle dozzine di dozzine e non più delle decine di decine. Dozzina di dozzine in inglese si, chiama, si definisce gross, in questo caso 100 può essere chiamato anche gros. Nel sistema base 12 quindi i gruppi degli ordini superiori contengono 12 unità dell'ordine precedente. Abbiamo quindi l'ordine delle unità, abbiamo l'ordine delle dozzine, abbiamo l'ordine delle dozzine di dozzine, abbiamo l'ordine poi delle dozzine di dozzine di dozzine e così via. È necessario adesso per comprendere i nomi in base 12 tradurli nel nostro sistema base 10, che è la nostra lingua madre. Noi abbiamo imparato a eh, i nomi, i termini e a ragionare, utilizzare le quantità esprimendole in base 10. Quindi, per comprendere la quantità corrispondente, che nel sistema base 12 è chiamata MO2DO1, dobbiamo tradurlo nel corrispondivio 1741, di cui comprendiamo immediatamente il valore. Come si fa? La prima posizione, in questo caso a sinistra, è occupata dalle dozzine di dozzine di dozzine, quindi abbiamo una volta 12 alla terza. Non abbiamo gruppi di eh, dozzine di dozzine, quindi non abbiamo gruppi gro. Abbiamo due gruppi, di dozzine, due do, e poi abbiamo una volta le unità. In questo caso, quindi, il corrispondente sarà una volta 1728 più 0 volte 144 più 2 volte 12 più una volta 1, cioè 1741. Ecco, adesso prova tu. I seguenti numeri sono scritti in base 12. Dagli il nome che si meritano. Trova tu a quale quantità corrispondono nel sistema decimale. Buon lavoro!